Eccoci, ciao a tutti gli amici di Accesso Totale e benvenuti insomma a questa nuova intervista, siamo con Silvia, Beh, benvenuta Silvia. Buonasera a tutti. Silvia che è una europrogettista e coordinatrice del New DSA Network e docente di europrogettazione, giusto? È corretto. Mentre poi abbiamo anche uh, Laura, che è una ex nuotatrice paralimpica, referente per la Regione Emilia-Romagna della rete, appunto, uh, DSA Network. Ciao a tutti. E, e fondatrice, insieme a Silvia, del Movimento No Limits. Esatto. Dunque, iniziamo... Uh, non so con chi delle due. Io, eh, Vado io alla prima. Fai tu con la prima. Allora, eh, Laura, <ride> dici innanzitutto quando e come nasce il eh, gruppo e il movimento No Limits. Allora, il No Limits Group nasce nel 2018 in occasione della maratona 100% Swim No Limits che abbiamo organizzato eh, a, a Parma e ehm, era una è una era, ma sarà anche una maratona eh, negli anni a venire eh, in cui atleti disabili sem o semplicemente ragazzi con disabilità nuotano in maniera integrata con persone normodotate. Inizialmente la pagina era eh, prettamente eh, concentrata sulla divulgazione e la pubblicità del del, dell'evento. Oggi ha invece sta assumendo un'altra forma che è appunto quella di eh, mh, pubblicizzare e diffondere il nostro, il nostro nuovo, nuovo scopo, che è quello di eh, in, diffondere il, il tema dell'inclusione sociale di persone disabili in contesti di normodotati. Quindi Dare una nuova chiave di lettura su questo tema tanto delicato e quanto mai po poco dibattuto, insomma, in questo periodo.